Parliamo di start-up, cioè imprese emergenti, soprattutto nel settore dell'innovazione tecnologica che in alcuni casi riescono a crescere, creare ricchezza e magari rivoluzionare abitudini quotidiane, inclusa la riabilitazione dopo un infortunio, come ci racconta l'inviata a Rovereto in provincia di Trento, Chiara Romanello. L'assistente vocale monitora il paziente grazie ai sensori di movimento. Non è un'app di fitness, ma un dispositivo medico di riabilitazione inventato da questa start-up di Rovereto, già cresciuta per dimensioni fino a diventare una cosiddetta scale-up. Dopo una seduta dal fisioterapista, gli esercizi si fanno a casa. Come è nata l'idea? Tanti infortuni, gli studi in ingegneria e informatica eh, mi hanno fatto pensare a delle soluzioni che mi potessero aiutare nella riabilitazione soprattutto da remoto e che potessero aiutare anche gli altri pazienti che dovevano affrontare questi percorsi. Il dispositivo viene venduto a cliniche private e ospedali pubblici. Il fisioterapista può monitorare i risultati in tempo reale. Dall'infortunio sportivo al paziente che ha una malattia neurologica anche neurodegenerativa viene supportata da quello che noi proponiamo. Il settore delle start-up e delle scale-up nel 2022 in Italia ha attratto investimenti per oltre 2 miliardi di euro. Abbiamo raddoppiato il fatturato ogni anno, sfiorando il milione di euro nel 2022 con un obiettivo per il 2023 di oltre 2 milioni di euro. L'ambizione è sfruttare anche le occasioni garantite dai fondi PNRR dedicati alla teleriabilitazione. È una grossa opportunità, sia per aziende come la nostra che sono fornitrici di tecnologia che per i pazienti che possono avere delle soluzioni efficaci e eh, innovative.